Pecora, sei pronta a costruirmi le cose più pazzurde che ci possono essere sulla faccia della terra? Io ti dirò in questo episodio cosa devi fare e tu lo farai, o oh, creatura delle mie pappole, ok? Perché ovviamente... No dai, scherzo, sei molto brava, vieni giù che un attimo che ti devo dare un qualcosa di bello vieni vieni ok per... allora prima di tutto come fai ad avere dei pufferfish? tieni questa è la tua bistecchina il tuo premio per aver costruito questa bellissima casa che adesso andiamo a vedere vedete l'ha costruita lei infatti lei sa fare tante cose vedete cammina anche in modo strano tipo adesso se io apro questa cesta non c'è niente perché è un po monella perché non ha messo niente nella cesta però tipo ha messo la envy, l'ha messo il letto ha messo la crafting table e basta perché nel senso non è che sia una casa chissà quanto grande però io adesso direi di andare a prendere del cibo perché il mio cibo sta scarceggiando quindi cara pecorella la Monella, il tuo padrone Dunis deve andare un attimo a prendere il cibo e poi te lo darò anche a te, ovviamente. E intanto tu costruiscimi per favore un pisello ok? Eh, non, non pensa male nel senso un pisello no, eh, normale quindi prego prego inizia inizia inizia forza forza sono molto felice di, di fare queste di, di fare questa cosa ma perché mi ha dato 52 pufferfish che io ho appena visto che mi ha dato 52 pufferfish Ah non lo so comunque voglio proprio vedere che pisello verde ovviamente dovrà farlo verde nel senso se no poi dopo uh... vabbè non glielo ho specificato eh, però secondo me lo farà verde beh lo spero perlomeno comunque mh, vediamo un attimo dov'è che può esserci un po' di pecore! Perché devo, devo prendere cibo Quindi giustamente devo prendere le pecore Povere. no scherzo Allora devo prendere magari tipo i maialini Se ci sono oppure no i cavalli no, Non danno cibo non danno carne Danno tipo la pelle i cavalli I cavalli sono utili per prendere la pelle tipo Per fare i libri le librerie non so se avete presente Voi avete mai giocato a Minecraft beh penso di sì. Se mi seguite avete mai giocato a Minecraft E Sapete che con la pelle si fanno le librerie Ecco i cavalli sono molto utili oltre che per Ovviamente sellarli e portarli in giro Chiaramente anche per fare tipo i libri Bellissimi E lì ci sono dei maiali Che adesso andiamo a prendere E saranno bellissimi Perché ci daranno il cibo che, Di cui abbiamo bisogno Perché non avesse capito Questa serie ragazzi Ovviamente Sarà strutturata in questo modo Cioè nel senso Io vado a recuperare i materiali Alla pecora I materiali di cui ha bisogno Tipo il cibo I premi Ovviamente perché lei ha bisogno Di premi Ha bisogno di. Tipo anche i diamanti Magari a volte ha bisogno E poi eh, Anche magari tipo Non lo so eh, brrr, Qualsiasi cosa Tipo anche i materiali Da costruzione Che lei magari non li ha Perché magari non ha voglia Di andare a prenderli Giustamente Questa pecora monella e quindi devo andare a prendergli io però intanto mh, diciamo che dobb insomma dobbiamo esplorare tanto no? dobbiamo, come se fosse una, una vanilla però non proprio perché dobbiamo fare la vanilla per la pecora perché poi lei mi deve costruir costruire le cose e sono curioso di vedere le cose più pazzurde che costruirà e intanto si è già messa a costruire davvero quindi sono molto felice di questa cosa e qui dentro chissà cosa c'è questa è una caverna un po' un attimo eh, no, ok, questa musica non andava bene Vabbè, dai, dai Questa è una caverna un po' paurosa Qua si potrebbe nascondere il lupo mannaro Il lupo mannaro che ci farà fuori tutti quanti Oppure si potrebbe nascondere Oh no, si potrebbe nascondere Brian? Ho anche paura di dire il suo nome Il suo nome non si dice, non si proclama Non so cosa dire. Non si dice affatto perché il suo nome è sacro quasi Se tu lo dici potresti anche chiamarlo E si potrebbe anche incattivire Mai dire il nome di Erobrine Perché se tu lo dici potrebbe davvero arrabbiarsi E mi sa che mi sono perso Porca puzzarda No eh, scusate adesso cerchiamo di ritrovare la via di casa Perché se mi sono perso Giuro quanto è vero il mio nome Dunis Che urlo Guardate che è così, eh? cioè nel senso non, non, non mi posso essere perso, vero? V vero, da, da questa parte, giusto? Da questa parte devo andare, sì? No, perché io, dato che ho un senso dell'orientamento, un po' come un caimano. Tipo, avete presente? Non lo so. ma Poi sto dando tipo degli esempi un po' strani. Ma tipo, non solo i caimani, tipo, ma anche tipo. Prr, boh. Oh, ma c'è il nonno, ehi, ciao, nonno. Ciao, smutati, come stai, carissimo nonno? Vediamo ciao un po'. Saluta ambio, nel video. Salve, salve, salve. Sei contento di fare l'assistente della pecorella? Perché dovete sapere, ragazzi, che lui è l'assistente della pecorella. Eh Esatto. Sono Scusa stavi suo. parlando no. basso, stavi <ride> no. parlando basso? Forse sì Eh, mannaggia te, devi parlare oh, no. alto! Eh, okay. dopo urlo però, dopo la fine No, assolutamente no, anche perché io ti vedo, ti vedo se urli oppure no Quindi puoi eh, assolutamente vedi? stare tranquillo perché se no nel caso ti dico che urli oppure no Io intanto sto cercando di ritrovare la casa, eh, insomma, hai capito no? Sto cercando di ritrovare sì, sì, la sì, via okay, okay. Per la casa, perché mi son perso Vabbè, comunque uh, Vai a cagare Va okay? bene, vado a cagare, va bene Perfetto, sono contento di, di aver detto questa cosa Perché almeno lui sarà più contento Niente, allora andrò a trovarlo E ci rivediamo fra poco Pecora, sto arrivando Guarda, se hai, non hai fatto il pisello Mi innervosisco molto no, Oh mio... Oh mio Dio, è pieno! No, no, no, no, pecora, pecora Allora, ascoltami bene, cerca di ascoltarmi So che sei lontana, ma no. Io non intendevo quel tipo di... Io intendevo un pisello verde Tu ora mi devi... Cancella tutto, non voglio... Ved... Io de. No, no, no, no Eh, ma... Che stupida! Pecora la monella No, guarda, io, io, io, io la detesto. No, ragazzi, mai avere una pecora monella, mai avere una pecora monella, perché poi pensa a queste cose. Certo cioè, non gli puoi dire una cosa, una cosa, perché lei pensa subito male, no? Tipo tu se gli dici cavallo, probabilmente lei pensa ad una prole di Vabbè, no, non dico, non dico nemmeno quella, quella. guarda, non si può nemmeno dire purtroppo su YouTube, non si possono dire certe cose. Cazzo, ma davvero cioè, Oh, eh, volevo dire, insomma, è davvero fuori di testa, è comunque questa pecorella. Cioè buh! Sciocco basitampe! Comunque, adesso andiamo immediatamente perché io non voglio vedere. Io pecore a sua so Ad aspe cioè, aspetta che magari è troppo lontano magari. Nel senso, adesso le dico tipo. Uh, veloce! To togli tutto! Ok, beh, vedete, perché sennò è impazzita Comunque, è fuori di testa. Cioè, ragazzi, ma se siamo fuori. Guarda, che poi rischio. Ho fatto il piselo. Ma scusa ma è scemo. Eh, No, no, devi fare il pisello verde La verdura È una verdura, no? Beh, penso di sì <ride> Speriamo, dai, che sia una verdura Beh, Sì, poi dopo non pensate male nemmeno voi Nel senso, non tutto è una verdura Non tutti i tipi di pisello Ci sono certi tipi di pisello un po' più... Ehm... Um... <ride> Vabbè, <ride> un po' di colori diversi, no? Il pisello verde e quello il classico, tipo, no? Uh, della verdura, no? Quella che si mangia anche. Va bene, comunque... <ride> no. Vabbè, lasciamo perdere, se no qua andiamo in situazioni dove non si dovrebbe nemmeno andare su YouTube. Anyways, io magari porto le canne da zucchero, magari gli viene di fare in mente qualcosa con il pisello... Vabbè, non dico nemmeno. Il pisello! Ragazzi? No, scusatemi un attimo. Un attimino è eh, che qua c'è una, una situazione da risolvere Avete sentito? Quella cosa lì Io ho sentito tipo un Sto sentendo cose ragazzi Non sono fuori di te Allora forse forse sarò pazzo io Ma ho sentito come se qualcuno piazzasse tipo l'erba per terra E lo sto continuando a sentire in questo momento so... Allora ragazzi non so se è tipo Sono buggato io che sto sentendo tipo dell'erba piazzare No, aspetta, adesso devo alzare un attimo. Music alzo. Poi dopo Subtitles. Ok, perfetto. Vedi. Ors, ok, le, quello, quelli sono i cavalli. Vabbè, ok. Però ho paura, sapete. Ho pauraissima. Sto sentendo. No, io sto sentendo i blocchi. Ok, forse sono pazzo io. Forse sono pazzo io, perché probabilmente sto impazzendo io. Vi dico la verità. Non so perché Ma comunque Magari adesso facciamo un taglio Perché potrebbero essere Tipo potrebbe essere Erobran Chi lo sa Spero di no però La vedete è lì lontano Guardatela Intanto c'era anche un maiale Che voleva Ma sei protagonista Ma io non lo so Allora praticamente Vedete qua ragazzi La pecora Ha davvero fatto il pisello Quello che vi ho detto io Però eh, Non il, quello che pensa Allora brava Allora adesso Questo è quello giusto Per favore Mi raccomando La prossima volta Evita di pensare male Per carità Cioè nel senso Io non voglio Che tu fai cose strane Ricompensa, sì, allora la ricompensa Guarda un po', guarda Ti ho portato queste cose così potrai divertirti Con le canne da zucchero che a te Piacciono molto Pff. Sono cane, no, sono canne Canne, non sono cane, no, tu sei Tu sei una pecora, primo Una pecorella in realtà, una pecorella Una pecorella piccola, eh Cosa mi faccio di carne? Ma guarda, allora se vuoi ti do anche qualche pufferfish molto buoni, eh. sono i miei preferiti, no? Molto gustosi, molto... Ti piacciono i pufferfish? Ti piacciono? Ti piacciono? Ah, so che ti piacciono, vero? Allora un altro po' di pufferfish. Eh lo so, lo so, carissima, lo so, lo so. Allora mangiati i tuoi pufferfish buonissimi. E eh, guarda anche eh, un po' di carne, però prima la devo cuocere, quindi non lo so, magari non lo so, la vuoi cotta, la vuoi... Eh.. Vabbè, ok, mi sa che... permetti di... Ma questa pecora è impertinente, comunque. Io ho sconvolto, mi ha sputtato la carne addosso. Cioè, ma come si permette? Qua c'è altro ferro, vabbè, ok. Mettiamo il ferro qua e poi soprattutto prendiamo un po' di carbone che non ho, non ho preso il carbone, sono su... Pecora, hai un po' di carbone, eh? Se non hai il carbone fa niente. De nel senso, se non hai il carbone devo andare a prenderlo io, ma porca puzzarda, cioè nel senso... Lo prendo... O ok, ok, prendilo tu, tranquilla, vai, vai. Certo che è fuori di testa. Eh. Cioè, ora non mi sente. Nonno. Nonno, no, smuta. Vieni un attimo qua. Nonno. No, smutati oh, un attimo. Aiuto. Che è successo? Allora, tu non sai cosa. Allora, come ti... allora, questa pecora è pazza. Cioè, tu dovresti dargli, dargli qualche lezione di. Perché tu non sai. Poi mi arrabbiò con... io. No, l'ho educata direttamente io. Quindi, sicuramente. brava l'hai educata tu. Cioè, eh, nel senso mi certo. ha sputato la carne addosso. Ha detto che non gli piace la ricompensa. Cioè, in questo modo l'hai educata. Eh beh, ciò cioè perché? Beh, Hai detto, detto invece. Così che hai detto? No, scusa? no, no, l'ho detto. <ride> ho detto, e beh. Ah, ok, pensavo che fossi tipo Bresciano o Veneto, che caspita, ne so. No, no, no, no, no. Vabbè, comunque, eh, questa è una pecora che mi sta sputtando dei Cosa? blocchi di carbone, ok, non so come abbia beh, fatto... Vedi, vedi come brava, vedi come brava. Carbone rinforzato, peraltro, io non so che vedi? tipo di carbone abbia preso, però insomma, questo carbone non va bene per cuocere. O almeno non lo so, magari lo mette qua, magari va bene, non lo so, però... Di certo quello che ha preso lei non, non. so. Ma poi sta maneggiando la fornace. Ma cosa sta facendo? Ma è fuori di testa questa pazza psicopatica. Eh beh, ha imparato dal suo padrone a toccare. Cioè, ci sta. Scusa, cos'è che tocchi tu di solito? Beh, le fornaci, le fornaci di tutti. Certo, ho capito. Sì, beh, certo, le fornace... Poi perché di tutti, scusami? Beh perché? Vabbè, insomma, no, comunque non si dovrebbero toccare le fornaci di tutti Ma comunque, spero che questa serie vi stia piacendo Se vi piace, ricordatevi di mettere nei commenti un pesce Un pesciolone, un pufferfish o un pisello soprattutto I piselli no. so no. che sono i preferiti Scusa? Eh, eh no, dico un pisello Quello non che... Credo si sia le emoji. Vabbè, quello, insomma, o se no scrivete pisello nei commenti che va bene comunque E quindi, no, ragazzi, no, no. se vi piace questa serie noi sì. la portiamo avanti E se no non mi, par mi parla ancora addosso, io lo banno e e e ho logica questa cosa e quindi grazie alla pecora Ti ringrazio pecora carissima È stato bellissimo uh, Averti oh, Sta volando Ok Era talmente felice Che levitava <ride> Però uh, Anche io sono molto felice Noi ragazzi Sì sì sì Iscrivetevi al canale Vi ricordo Vi ricordo di iscrivervi E poi di lasciare like E noi ci vediamo al prossimo Video Ciao